Madonna è tutto ghiacciato raga Raga è una lastra di, di ghiaccio unica Ha fatto un po' freddo stanotte No il problema è che non è che è piccolo È una cazzo di bestia e niente raga ha ghiacciato è questo il problema dell'inverno raga Vabbè, buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video era un mese forse che non tornavo al park purtroppo ragazzi in questo periodo causa zona gialla rossa blu verde arcobaleno e poi tra l'altro c'è stato di mezzo anche natale e capodanno quindi non siamo venuti moltissimo al park nel frattempo in più il freddo ha fatto il suo corso quindi eh, cioè veramente io adesso volevo farvi vedere il terreno qua ragazzi sì, ma... i vermi quando vengono su. solito certo, questo qui te. è fango che viene che cioè si stacca facilmente, ma in questo caso ragazzi è diventato ghiaccio. Duro Oggi poi niente giriamo solo sul duro. Il bag è ghiacciato, quindi è duro, cioè alla fine. Però ragazzi, mi raccomando, guardate questo video perché in questo video svelerò come si partecipa al giveaway dei 100k in cui ho messo in palio una Rose de Bruce intera, nuova di pacca direttamente da Rose. Quindi non perdetevi tutto il video, mi raccomando. Non scrivete adesso subito il commento come si partecipa. Guardate tutto il video minuto per minuto noi ci vediamo subito dopo là no è incollato oh, sto spingendo ecco eh, il piede che c***o Incollato! Devo dire che è la prima volta che mi capita trovare tutto così tanto ghiacciato Sarà un po' sbatti scoprire Da qui in poi c'è il sole per scoprire un salto e guardate ragazzi guardate il telo sotto com'era ghiaccio puro il telo questo dovrebbe essere il passaggio per arrivare al panettone qui ovviamente cosa c'è? bella oggi si prevedono scintille Ivo è eh, culo per terra che fa scintille C'è il terreno che non è liscio, è tipo, guarda che roba, sono degli spuntoni ghiacciati Ragazzi, qui c'è il telo, è incollato al terreno, non viene su, ma non perché c'è il peso sopra, non c'è sopra niente Ragazzi, non giocate con il ghiaccio, potreste farvi veramente male Purtroppo anche oggi infortunio, injured, 52 weeks, frozen points È giunto il momento di accendere il bag e vedere se va via il ghiaccio da solo Vivo, su one bag girl. anche questo e dell'acqua questa non uscire a farlo uscire è tutta dentro la rampa perfetto così marcisce tutto ragazzi eh, non costruite i bike walk state a casa bene tranquilli sul divano così non avete tutti questi problemi <ride> scherzo Ed ecco il solito scettro del potere ragazzi lo è tu Ma era coperto Che eh, vi ho spiegato tante volte ragazzi Il problema è che come avete visto I teli sotto avete visto che c'è la brina Perché fa un po' da condensa Cioè si forma la condensa E poi quando si riscalda la brina Bomba dentro Il parco è coperto Però non c'è niente da fare contro la natura In qualsiasi modo ti fotte Voi chiedete ma non fai più video al monza pizza pure anche la gente che vuole venire al parco Dice ma non riaprite non riaprite Allora a parte che c'era Covid, non c'è sta Covid. Non, non ce n'è Covid. Però c'era Covid. Gli altri inverni siamo sempre rimasti aperti perché abbiamo avuto inverni miti. Fortunati, caldi, nel senso che sì, magari faceva giusto gennaio, due o tre sere che tirava la, la, la brinata un po' ghiacciatina, però bene o male, sempre buono. Io ghiaccio così, prepotente al park mm. sui teli, da quando abbiamo aperto non credo di averlo mai visto, così tanto ghiaccio. Cioè le cose fatte bene, Ivo, vero? Eh, apriamo a tempo debito. Apriamo a tempo debito. Intanto cerchiamo di portare contenuti. Però tu che stai guardando il video Non farti trovare impreparato eh Se quando apriamo vieni non hai il certificato medico Perché mi tiene la rete eh Perché <ride> mi sta tenendo Mi sta tenendo Che abbiamo da mangiare banana. Vale Sticca la banana Sono diventato vivo? Ah buone crocchettine andiamo al microonde Sembrano meno merdose Parliamo dei danni Questo è il danno subito Non volevo farvi il medio eh giuro. Questo ragazzi è no. Il danno Subito oggi. Non so se potrò sopravvivere alla giornata. È meglio rifucillarsi e poi parliamo del giveaway, ragazzi. Scusa, Ivo, mi puoi spiegare perché noi ci prepariamo per il girare sole. e c'era il sole. Usciamo, c'è la nuvola che ci copre tutto in ombra. Ma scusami, già fa un freddo, la oh. madonna. Ma devo essere sincero, quando le condizioni sono così, la voglia di girare non è altissima. Perché viene tutto contro per non farti girare. Però dobbiamo anche pur parlare del nostro giveaway, no? In qualche modo. Uf. Io non voglio appoggiarla perché smerdo tutte le gomme ragazzi. E si smerderà subito la bicchio. Paura della curva è ghiacciata. Uh, uh gomma! No ma devo dire una cosa, adesso che sto facendo un po' di motocross, devo dire che il dirt è proprio una delle discipline che d'inverno è la più fastidiosa perché per come facciamo noi i trick devi essere molto preciso, quindi è proprio di sensibilità fine fine fine, quindi prendi le dita sul manubrio e non senti il manubrio sulle mani. Cioè, la tecnica è in ingiurante così, girare, girare tanto, sopra soprattutto le mani, quindi inizia a fare tipo un milione di bar spin, batti le mani che si scaldano, batti le mani, okay. Piano, vai piano! Velocizzarsi nei movimenti oh. uh. Completed No è perché inizia a, a scorrere il sangue nelle mani almeno Tipo se è così da qui devi fare proprio Così Potremmo fare, se lui passa dietro sul panettone, basta fino a scendere. Personalmente sarei stato più volentieri a casa. Tanto vedo ancora del ghiaccio sul vecchio. Non è vero È esploso ma ha seguito subito tutto il ghiaccio Ma adesso te l'ho tolto tutto io il ghiaccio Oh, oh mio Ecco come che mio si porta portato! portato. Ghiaccio ovunque ragazzi Chi è che ha rotto le bottiglie qua? Chi è che ha rotto tutte queste bottiglie? Per questo contenuto apprezzabile devo dire eh. Like, iscrizione Like ragazzi, eh. grazie Avete presente questa bellissima bici? Che l'ho messa qui d'esempio Una delle nostre bici al noleggio del park Però ragazzi questa bici qua è la bici che praticamente riceverà il vincitore del giveaway Non è questa, nel senso questa usata, sarà nuova La spedirà Rose direttamente perché sono in accordi con Rose per questo giveaway Oh. Eh? giveaway 100k oh non so quanti vi fanno sti regalini eh, su youtube che vi fanno giveaway così eh! come si partecipa al giveaway ragazzi in questo caso abbiamo deciso di fare una cosa non complessa però c'è bisogno di applicarsi tutti potete partecipare a questo giveaway, tutti potete vincere questa Rose de Bruce Però ascoltate bene i passaggi che vi sto per elencare Mi raccomando, non voglio messaggi in privato che mi chiedete Toto come si partecipa al giveaway? Non fatemi arrabbiare ragazzi Punto 1, seguire me e Rose Bike su Instagram E se non avete Instagram ragazzi, dovete farvelo E ovviamente essere iscritti al mio canale YouTube Quindi se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché se venite selezionati come vincitori o come finalisti perché adesso arriviamo guardate che perdete la possibilità ne scelgo un altro eh sotto questo video oppure nel post che farò su Instagram dove appunto annuncerò il giveaway dovete lasciare un commento rispondendo alla seguente domanda perché dovrei dare proprio a te quella bici. Perché è proprio te. Datemi un motivo. E nel commento che lasciate anche sotto qui su YouTube... Oltre a scrivere il motivo per cui dovrei darvi la bici... Lasciate il vostro nickname Instagram. di Instagram. Perché io è l'unico modo che ho per contattarvi. Se non lasciate il vostro nickname di Instagram... Non posso contattarvi su YouTube. Non ci sono i messaggi privati. Il commento non è obbligatorio su YouTube e su Instagram. Però potete lasciarne uno da una parte uno dall'altra. Anche tutte e due. Ma un commento a testa. Se io vedo degli spam... Vi vanno? Io cosa farò dopo che voi avete commentato? Andrò a selezionare 10 commenti su YouTube e 5 commenti su Instagram E questi 15 persone totali saranno i finalisti del giveaway, ok? E questi finalisti dovranno partecipare a una live su Twitch sul canale di Alboreto Dove noi, io e Alboreto, intervisteremo queste persone Il più convincente vincerà una Rose de Bruce Cioè, eh, qui non ci si nasconde Fatti! Prima. Fatti! Grazie, sole Madonna quanto pesa il manubrio C'è su troppa roba oh. Oh. ah, Devo farlo Devo farlo tranquillamente Oh damn my friend Ragazzi Posso essere sincero con voi Vai. Faccio un trick e mi fermo eh, Inizia a essere controproducente questa session Vi regalerò un'emozione ragazzi Solo per voi Proverò trick che Oh giuro che una volta l'avevo chiuso da, da giovanissimo Sul bag al mostolino super... Frony Whip Frony Whip Ah io pensavo scherzassi che sia vero Giusto okay. per andiamo concludere andiamo. Arrivederci Arrivederci, Arrivederci. un salto chilometrico magari atterravo anche storto, preso, però magari girava perché a un certo punto è entrato nei piedi, grazie è stato un piacere qui sta già venendo giù la brina cioè, che eh, cazzo, le 4 ma che cazzo, ma si può grigio ma tu lo sai, c'è una, una Rose de Bruce intera in palio eh. Partecipo Mi... anch'io La prendo io, eh. lasciate stare che la porto a casa io questa. Per partecipare ricordatevi tutti i passaggi Seguiteli bene, non perdetevi neanche uno Che potrebbe costarvi il premio Io spero che abbiate apprezzato anche lo sforzo per questo video Anche se non c'erano banger estremi ovviamente Arriveremo a fare ancora i trick della morte come al solito Appena si riscalda un po' di più ma Appena non, non gela, grazie Non vi devo neanche dire questa volta iscrivetevi Perché se non vi iscrivete non potete partecipare anche voi. E non potete vincere la bici Tra l'altro ragazzi Quest'anno Non vi ho ancora avvisato Però magari l'avete visto I più attenti nel, Nelle descrizioni Che lascio sempre Le mie bici linkate Se quest'anno Acquistate una Rose Sul sito Al checkout Troverete Classica barra Metti il codice o Inserisci il codice promozionale Eccetera Se mettete Toto testa Supportate la, la mia figura Sostanzialmente Non avrete uno sconto Purtroppo Però mi supportate Ovviamente io prenderò Una piccola percentuale Dell'acquisto della vostra bici Però fa tutto Per continuare a portare Contenuti e andare avanti sostanzialmente. Quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Ragazzi grazie per aver visto questo video. Come al solito ci vediamo il prossimo lunedì con un nuovo video. Bella.